vi mostrerò come faccio i video Ora che ho imparato a editare con Final Cut Pro X Infatti qua c'è la versione di prova che io poi ho rinominato Final Cut Pro X Ma qui vedrete poi è anche nel pop up che esce a schermo Vedete che mm, esce il tastino eh, Dice che del, della versione di prova Che sta scadendo Ma eh, che manca vabbè, In questo caso è 8 giorni e eh, volevo dire una piccola cosa prima di iniziare che Final Cut non mi permette di esportare i video in 1080p e um, come si dice in 4K e quindi io esporto i video in 720p però dovreste riuscire a vederli anche in, 120, in 1080p poi sotto nei commenti avete scrivetemi se riuscite a vederlo, uh, ok. Allora, mh, direi di iniziare subito collegando il cavetto USB al telefono al pop-up che uscirà a schermo nel mio Huawei P Smart 2019. Quello dove ho mandato in errore la calcolatrice. Schiaccio trasferimento file. Ci sono tre opzioni, appunto, che mi dicono trasferimento foto, trasferimento file, trasferimento, cioè solo ricarica, appunto facciamo trasferimento file e mi si apre in automatico trasferimento file android che è appunto con l'applicazione la, per trasformare eh, cioè trasformare i file di android per eco che appunto dal finder appunto non si vede allora io faccio così eh, faccio ultima modifica e così che in questo caso sono questi due video qua, le, le ho appena registrate e le copio sul desktop Vabbè, e recupero un po' di cose ecco così poi io di solito faccio anche quest questo youtube intro e faccio così aprire il finder poi faccio tac così faccio shift no command tipo alt no Oh, scusate, sono un attimo, eh, di solito certo faccio qua un collegamento al desktop adesso lo voglio fare perché l'ho sempre fatto. Ecco, devo premere Alt e poi rilasciare il tasto del, dello start, cioè de, del, del tasto del trackpad e poi lo metto di solito certo qui. Ora che abbiamo finito di copiare le clip. Io facevo così, esportavo questo staccavo il telefono e lo mettevo da parte e iniziavo a lavorare al computer infatti come potete vedere l'ho anche messo in ricarica scusate ho attaccato il mio monitor infatti come potete vedere adesso si è scurita la barra qui in alto perché appunto non so se lo vedete vabbè comunque c'è un altro monitor qui sopra e vabbè allora ora apriamo Final Cut Pro X che mi mancano 28 giorni poi vedrò se comprarlo se di vedere un altro software ci mette tanto a esportarlo perché questo Mac fine 2011 non li regge i video però comunque sì, dai questo qua è il video che avete visto ieri comunque l'ultimo video che è uscito e ora io di solito facevo così uh, file questo il caso che questo qua lo eliminiamo delete file facevo così ops file new new project che mi si azzerava la timeline e in questo caso vabbè lo chiamo pro no lo chiamo video caricato di prova lo chiamo così per comodità aspettiamo qui e ecco me la chiamiamo così me la ha creato Qua ci sono le vecchie clip che in caso dovessi utilizzare magari una clip della mia Nintendo Switch che ho creato, il video lì mi è riuscito proprio bene, faccio così, faccio, ops, e cavolo, aspettate che stacco il monitor, speriamo che non mi si interrompa la registrazione. No, non mi si è interrotta, almeno così spero, faccio un new eh, library, che era quella lì che ho appena eliminato, e la chiamo clip poi la elimino tutte le volte vedete import media che poi tutte le volte oh, eh, no ho sbagliato non è questa quella che intendo vabbè forse si sì, boh vabbè allora io vado qui faccio import media con questo tasto oppure io di solito utilizzo lo shortcut command i Vedete, fa la stessa cosa, allora. Qui mi mostra già il desktop, però, volendo andando qui dal eh, 26, potete scegliere sul vostro utente. Comunque, tutte le clip potete entrare, fare, disfare. Ok, allora siamo pronti per editare. Allora, io di solito faccio doppio clic che me lo seleziona già tutto. E ah, aspettate, non, non ne abbiamo messo l'inizio. Si sente, si sente già, non so se lo sentite. Vabbè, adesso direttivo l'audio, così non perché di solito certo metto le cuffie. Poi faccio doppio clic e lo metto qui. Poi, vabbè, volendo, lo potete mettere sopra, sotto. Vabbè, lo mettiamo qua. E magari scegliamo una transizione. Eh, ok, non ho capito quello che ho detto. Vabbè, scegliamo qui una transizione. Magari a me piace, questa qua era quella che avevamo utilizzato ieri vabbè allora ne scelgo una questa va più che bene la prendo e la trascino in timeline così poi vabbè quando mi fa vedere la preview perché non ha una scheda grafica questo metodo pro o meglio ce l'ha però è vecchia cioè ha quella del processore ma oramai nessuno ce l'ha più o oh, i computer quelli proprio schifosi quelli proprio vecchi però beh, adesso facciamo le volte ok forse ho capito perché alcuni pezzi ho capito non va ok finale qua adesso se vogliamo possiamo fare questo possiamo sentire tutto l'audio e poi io faccio così condivido vabbè adesso vi faccio vedere eh, se volete però mh, faccio, io faccio apple 720p e faccio Ehm, allora, ZZ lo chiamo prova lo chiamo prova e poi come creatore metto vabbè metto Dani 26 perché vabbè l'ho fatto io poi action si volli volendo voglio dire di aprirlo anche o di aprirlo solo mh, con quick time io li metto in full HD se non sbaglio a 30 frame per secondo e poi faccio next ora facciamo save e poi faccio quando mh, so che inizia perché qui di solito certo, mi esce il messaggino che mi dice guarda il, la condivisione è fallita perché appunto per lui sto condividendo vedete Uh, allora, adesso fermo la clip e ci vediamo tra qualche minuto o tra qualche ora no, forse è il caso che prima vi dico come che l'ho scaricata questa clip, questa questo Final cut Pro X allora sono andato qui e adesso sto guardando uh, una, un video di, di Davide Puato il candelto droid se vi interessa andatelo a vedere vabbè comunque cerco subito um, eh, eh, final cat final cat pro stavo scrivendo proprio cat così gatto eh, cat pro x e vabbè l'ho rilominato perché così almeno perché non mi piaceva proprio. portrayal Suonava un po' male, vabbè, questa qua, questo qua, io volevo quest'icona, non questa, questa. O comunque un'icona più bella, quella con quelle stondature, questa. Ma questa non mi piace proprio, la Pro X. Eh, vabbè, comunque io sono andato sul sito di Apple, sono andato proprio sul sito non l'ho voluto subito acquistare perché ho detto, boh, magari questo, magari quello. Ho detto, vabbè, allora aspettiamo, magari non mi abito, magari non riesco, magari non so fare questo quello quello. Allora passo prima sto ancora un po' con shortcut e poi passo a ehm, appunto final cut sono andato su Free Trial e qua c'era la prova di 90 giorni. Io non ho scaricato quella di 90 giorni perché il mio Mac ehm, eh, non supporta quella. Di Catalina. allora mi sono scaricato la, la 10.4.8 da un sito di terze che appunto l'offreva quella da 30 giorni però appunto per provare Final Cut questo, questo Mac non lo supporta questa versione qua però io vabbè, ho detto ci provo e mh, ci ho provato e ci è riuscito allora è il bello che volendo oltre a comprarlo dal vostro ID dal sito di Apple lo potete comprare anche dal Mac App Store e volendo potete anche scaricare mettere di predefinito un mac ad esempio aspettate che chiudo il mac app store che sarà aperto se sì, io vado macbook pro m1 anche se non ha troppo senso comprarlo vabbè io non lo compro vi faccio solo vedere eh, macbook pro m1 vado qua su apple su siti di apple eh, qui macbook pro è da 13 eh, qua vabbè acquista questo è l'unico prodotto m1 con la ventola vabbè è meglio dire alcune cose e non solo eh, farle notare una volta che l'hanno comprato allora prendiamo quello da 16 pollici non m1 Cioè, però c'è anche per m1 guardate adesso facciamo 13 pollici e poi 16 pollici facciamo tutti e due dai 512 così vi faccio vedere anche il prezzo massimo seleziona Papa, papà, vabbè, eh, ok scusate stavo alla 16 giga di RAM, questo ne ha 8 però 2 terabyte di dischi infatti c'è Logic Pro, l'editing audio, Final Cut Pro X, c'è cioè Pro, vedete, 329, però mi sa che se io vado su um, il 16 pollici ci sarà anche, ci sarà un'opzione magari per metterlo. Ops, per metterlo proprio su, um, su um, Final Cut Pro X, appunto eh, quello. Allora, qui andiamo sull'I9 perché è il top di gamma. Voglio vedere che, appunto, qua i prezzi si alzano. AMD, mettiamo la versione ipermaxata che eh, te la fa pagare 1000 euro e poi non, non riesci a sfruttare niente. Vabbè comunque poi ti fa vedere cosa c'è nella confezione non so se lo sapevate 96 watt questo qua c'era da 60 però lo carica molto velocemente bla, bla bla qua ci sono un po' di informazioni bla bla bla, bla, bla. comunque final cat comunque costa 329 euro ma sull'app store se io cerco final no aspetta lo facciamo direttamente dall'app store che forse facciamo anche meglio così final crap ca... Pro X ovviamente eh, Apple fa un casino di roba quindi c'è Final Cut vedete Ad adesso aspettiamo che carica vedete Final Cut c'è poi c'è vabbè i movie che non sto qua a parlarvi però a me non mi piace preferisco Final Cut tutta la vita se io cerco Logic Pro Logic Pro ta ta ta, vedete Editor Musica poi c'è Compressor compressor che non è, non è un compressore però è appunto un editor mm, è come i in... movie mi sta chiamando una persona non, non, si chi, non si sapeva chi è quindi gli ho risposto mi voleva mh, diceva di essere un operatore telefonico ma io ci credo ben poco a ste truffe perché poi faceva la voce nasale le persone non fanno la voce nasale quelle serie giusto? vabbè ora vi volevo mostrare due cosette mm, che uh, i Final Cut mi piacciono oh, eccola qua vedete qui questo questo tutta la vita hanno vinto tutto per questo tutto mm, eh, nessuno l'ha mai fatto vabbè questo vabbè, il mio Mac non lo supporta la visualizzazione così: quindi la visualizzazione con questo perché vabbè, infatti, le vento non so se sentite, ma vanno a manetta. Non so se sentite manco la mia voce, però appunto vi faccio vedere subito questa cosa. Qui se io vado su file, c'è qui il tasto importa appunto è da qui che ho imparato questo comando, poi qua. Eh, ci dovrebbe essere un tasto che fa mettere le emoji magari quando volete mettere volete censurare magari un bacio che dovete fare dovete censurarlo magari mettete le emoji dal cuore in queste cose qua sono cose un po simpatiche eh. ho visto dei video di prova che appunto magari censuravano magari il cavo di alimentazione del mac con eh, eh, con magari il green screen che appunto si può fare con il green screen però molto ma molto complesso appunto che lo censuravano magari mettevano ma, lo sfondo tutto blu della scrivania e dicevano no no ma io non utilizzo il capo eh. questo qui è tutto per dire guardate il mio mac ha la batteria che dura di più di quello cioè eh, interessa poco più o meno ci sono alcune cose che non servono a niente come magari eh, dei ci sono c'è cioè, tipo ci sono delle GIF in Final Cut, che alcuni possono trovare carine, però un po' non è che servono per chi lavora. Cioè, magari c'è la GIF, cioè io ho trovato un sito, non so se è ufficiale o no, che appunto non, non l'ho perso. Cioè, mi dice che non è più raggiungibile, che appunto mi faceva scaricare tutte le clip scaricate da Final Cut appunto nelle vecchie versioni era di questo che parlavo io non ci credo però perché non ho un Mac che lo supporta. io infatti ho provato a mettere la 3.8 non me lo supporta perché dice troppo vecchia questa versione non la puoi utilizzare questa che è supportata dal mio Mac anche se per Moave o anche addirittura per i Sierra mi funziona perché appunto credo che abbia capito che eh, le nuove eh, versioni non sono compatibili col mio Mac vedete qui mi dice che non è fallito quindi possiamo fare chiudi x, io di solito faccio prima quit final cut pro chiude tutto, pulisce per bene la ram, poi facevo, faccio di solito così vabbè le copio sul mio hard disk da 1 terabyte e adesso alzando il volume facciamo così e facciamo play sei. oggi vi mostrerò come faccio i video Ops, scusate ho sbagliato era la clip, quella che ho registrato prima scusate colpa è mia colpa di Dani oh ho già la piccola per dio dura un minuto la mia sigla, la mia sigla. Mm. e questo è il mio disco della western digital bellissimo quasi intera guardate com'è Vedete, si ingrandisce, tipo più o meno nel, nelle vecchie versioni di iOS. Se non sbaglio, quando voi eh, no, eh, per la prima volta configuravate l'iPhone, eh, c'era questa specie di animazione che appunto c'era la mela che poi si sfocava eh, intorno. Che appunto eh, per la, la prima accensione, vedete vi faccio vedere che stacco il cavo che chiudo il mac che volevo utilizzarla magari per quando magari vi facevo vedere che non utilizzavo più il mac ma utilizzavo ho fatto una specie di clip infatti vedete è venuta malissimo appunto le uh, vanno benissimo poi io vabbè faccio così safari nuova uh, finestra faccio studio youtube aspettiamo il caricamento da 26, ho creato un Nintendo Switch, vabbè, eh, andate a vederlo col video lì. Eh, non vi metto il link in descrizione, ma vi metto qua ne, eh, in alto a destra nell'info bo. No, non c'è un info box, non, non, non infobox, lo sentite? Info box, boh, non lo so, vi volevo fare. Volevo fare un piccolo promemoria. Iscrivetevi al canale, mettete like se non, non l'avete ancora fatto è gratuito, tutte le, due le opzioni sono gratuite, fatele tutti e due insieme così aumentiamo gli iscritti quando arriveremo a 1000 e arriverà una super iper sorpresona che non mi posso ancora spoilerare niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao, mettete like e iscrivetevi al canale, ciao